Grande fratello VIP, Corinne Clery bacia Cristiano Malgioglio. Corinne Clery sciocca Cristiano Malgioglio, l'inaspettato gesto al GF VIP. Corinne Clery è entrata nella casa del grande fratello Vip soltanto lunedì ed è già riuscita in un'impresa in cui nessuna donna era mai riuscita prima, baciare Cristiano Malgioglio. Se pensate che la nota attrice francese abbia rubato un bacio al paroliere di Mina, come alcune donne hanno già fatto in passato, vi sbagliate di grosso. I due si sono baciati, a stampo, in maniera del tutto consapevole. È stato un bacio scherzoso, però voluto da entrambi, ma procediamo con calma, alcuni concorrenti del grande fratello Vip erano in salotto a ricordare di quando Lorenzo Flaerti, dopo essere stato accusato di essere omofobo, ha baciato sulle labbra Cristiano Malgioglio. Corinne Clary, insieme a Carmen Russo, ha rivelato che per lei non è un problema baciare una persona del suo stesso sesso così, per sdrammatizzare la situazione, ha scelto di baciare qualcuno del sesso opposto. Il bacio con il paroliere di Mina, avvenuto soltanto qualche minuto fa. Ha fatto rapidamente il giro del web, facendo impazzire i fan del reality di successo in onda su Canale 5. L'inaspettato gesto non ha soltanto divertito il popolo dei social, ma anche i protagonisti della scena. Siamo sicuri che nel prossimo appuntamento del lunedì sera, Ilari Blasi mostrerà la clip in prima serata. Cristiano Malgioglio, grande fratello Vip, il bacio con Corinne Clary. Dopo l'attacco a Corinne Clary, Cristiano Malgioglio ha concesso un tenero bacio all'attrice francese, sotto le vigili telecamere del GF Vip. Il famoso paroliere di Mina sembra aver preso in parola il famoso detto che dice di fare l'amore e non la guerra, per questo motivo prima ci ha litigato e subito dopo ha baciato la nuova abitante della casa più spiata d'Italia. Il tenero bacio tra i due artisti rimarrà sicuramente nella storia di questa seconda edizione del GF VIP che, oltre ad avere un record di concorrente squalificati per aver bestemmiato, ha avuto un elevato numero di baci avvenuti in diretta. Ormai storico è diventato quello che vede protagoniste Ilari Blasi, la padrona di casa del reality di Canale 5, e Belen Rodriguez. La conduttrice di Tussi Q e Vales, ma siamo sicuri che anche il bacio tra Corinne Clary e Cristiano Malgioglio avrà lo stesso successo. Tutti sembrano essere divertiti da questo inaspettato gesto, ma come la prenderà Serena Grandi? La Grandi è una grande amica di Cristiano, ma anche la cerrima nemica della famosa attrice francese. Il dramma è alle porte.